Ciao, mi chiamo Jessica, sono iscritta alla Digilio Academy come amatoriale, vista la mia passione per i dolci. Stavo cercando un corso da poter svolgere a casa nel tempo libero. Ho fatto diversi corsi sia in presenza che online con pasticceri più famosi, eh, ma quando ho visto Andrea eh, ero un po' indecisa all'inizio, sì, perché comunque negli ultimi tempi, eh, stavo seguendo dei pasticceri dai famosi e, e quindi non, mi non pensavo proprio che avrei trovato lo stesso, forse anche di più, in un corso come quello di Andrea. Dopo aver visto le sue lezioni gratis, quelle gratuite che potete vedere tutti quanti e mi sono appassionata al suo modo di spiegare le cose sia per, per il suo sapere per la sua per la sua bravura per, la, per quanto è preparato e eh, quindi in questo modo eh, ho, ho visto che comunque insegna sia a amatoriali che a professionisti quindi è aperto a tutti eh, e niente, Andrea cioè, proprio, si vede proprio qua, che è proprio appassionato eh, di quello che fa, quindi cioè, lo spiega, lo insegna, cioè, in modo cioè, che ti arriva proprio. <ride>